Stiamo per effettuare una circoncisione con una tecnica innovativa, andremo a utilizzare una stapler che servirà a tagliare, a suturare contestualmente il, il pene. Il paziente ha deciso di effettuare una circoncisione estetica, non è una circoncisione per patologia, non ha una fimosi, faremo sicuramente una frenulotomia, questo è il primo step e successivamente andremo a tagliare il prepuzio. Utilizzeremo per prendere la misura esatta questo misuratore. Questo misuratore viene posizionato all'interno del, pre, eh, del prepuzio del glande, prenderemo esattamente la misura del, eh, della circonferenza, utilizzeremo la stapler indicata per questo tipo di procedura. Andiamo a misurare e vediamo che la misura esatta è da 30. Ok, andiamo a disinfettare e poi con la lidocaina faremo una anestesia alla base del pene Questa è, è la stapler, praticamente questa è una sotturatrice nella quale infileremo il glande, il prepuzio, proteggeremo con questa campana il glande e taglieremo e cuciremo simultaneamente. Il primo step nei pazienti in cui il fremulo è ancora presente e non sia stato lacerato è fare una fremulotomia, ovviamente che facciamo in, una, in un tempo molto, molto esiguo e limitato dai la domanda? fai si la, la... la... Di Facciamo questa frenulotomia che ci agevolerà molto poi nella sezione del preposizione. leviamo questa sicurezza in davanti e ci andiamo a tirare fuori la campanella. Ci tiriamo su la cute, la pelle, il prepuzio, ne mettiamo 4. adesso con la campana andremo a posizionare la campana esattamente qui sul glande. Questo permetterà di difendere il glande e poter sezionare tutta questa parte di prepuzio. Allora, mi dai la fascetta? C'è una fascetta. Devi tenere questo. Benissimo. Mettiamo questa fascetta questa andrà a chiudere il prepuzio, andremo a bloccare completamente la campana in modo stretto sul prepuzio, Levamo. leviamo le, le moschito, adesso abbiamo il nostro dispositivo pronto vedete? tagliamo questa fascetta forbice ok adesso quello che faremo è andare a far scorrere nella staple andremo il grande andremo a chiudere, quindi è incastrato, leveremo questa, questa protezione e andiamo a tagliare e suturare contestualmente. Contatemi 30 secondi cortesemente. nuovamente la campanella e automaticamente come per magia abbiamo effettuato una circoncisione completa del prepuzio adesso facciamo una compressione una compressione Che secondo poi evitare il, ehm, il gentil e il perf, due grazie e il perf. Wow. Vedete come qui all'interno abbiamo sezionato completamente il prepuzio in esubero, questa è la fascetta che poi questo si può fare anche un esame istologico questo è il precursio che abbiamo sezionato e abbiamo suturato contestualmente facendo taglia e, taglio e sutura la crema adesso andiamo a posizionare un pochino di crema antibiotica Gracias. in 15-20 giorni le grappette di sutura cadranno automaticamente da sole bagnandole mettendo un pochino di crema ma il risultato estetico è garantito che sarà, e sarà perfetto grazie ci vediamo alla prossima